L'America del nostro scontento è il, il racconto, è una raccolta di racconti, di storie, eh, di personaggi, di, di, eh, di abbozzi, eh, di, di vicende, anche vicende molto piccole. È sostanzialmente il, la storia di un viaggio, un viaggio eh, che, prende, che occupa due anni, dal 2015 al 2017, quindi sono gli anni del, ehm, del passaggio di poteri no? da Barack Obama, a Donald Trump, ma sono anche gli anni in cui l'America, come peraltro eh, insomma, ormai da, da parecchio tempo, l'America appare un paese sempre più diviso, sempre più spaccato, un paese eh, diviso tra città e campagne, tra nord eh, e sud, tra costa est e interno, eh, un paese spaccato eh, tra i gruppi etnici, un paese spaccato proprio anche eh, sul senso della propria missione, delle proprie eh, tante identità, è il paese in cui che sente no, in qualche modo l'affascinazione, fascinazione la fascinazione del leader in realtà il, eh, lo slogan eh, Make America Great Again cioè lo slogan di eh, Donald Trump non è molto diverso dalla, dalla hope dalla speranza di eh, Barack Obama entrambi eh, slogan e, e in qualche modo anche politiche eh, irrealistiche no, eh, rispetto a una realtà che appare sempre più traballante quindi un paese eh, nel pieno di una, di una, di una grande Crisi di identità di una grave crisi e di un declino eh, generale. Allora, in questo paese eh, ho viaggiato per due anni, ehm, cercando in qualche modo anche di allontanarmi dalla, eh, dal ciclo delle news: no? 24 ore su 24, delle breaking news. Eh, ho viaggiato eh, mettendo insieme il passato, le storie del passato, anche le mie storie personali del passato, la storia passata americana con quello che vedevo, con l'osservazione, appunto dei personaggi, eh, raccontando proprio le loro vicende, ehm, i loro sguardi, le loro parole, le loro storie. Ecco, allora il senso del libro è proprio questo, può essere eh, letto come il racconto dell'America che eh, produce, che crea eh, Donald Trump, ma può essere letta anche come eh, una serie di storie, storie appunto individuali, eh, storie di persone, dei personaggi che ho incontrato e che in qualche modo, eh, come dire, hanno... Sono tanti rivoli, rivoli di tante storie, di tante vicende individuali che poi vengono raccolte nella storia eh, più larga, no? della storia dell'America di questi anni. Il libro raccoglie cinque storie, poi, eh, specifiche particolari. La prima è il racconto del viaggio, il viaggio che ho fatto da Buffalo, quindi all'estremo nord, fino a Washington, nei giorni eh, precedenti, l'inaugurazione l'insediamento di ehm, Donald Trump. E lì ho raccontato, ho incontrato una serie, alcuni, eh, americani e ho raccontato quello che questi americani sentivano, provavano, vivevano proprio nei giorni precedenti eh, l'inaugurazione e l'insediamento del nuovo presidente. Poi ci sono invece tre storie che raccontano luoghi particolari, luoghi simbolo della storia americana di questi ultimi decenni. Eh, il primo è Meridian, a Meridian nel 1964 tre eh, ragazzi furono eh, massacrati dal Ku Klux Klan eh, nel sud appunto degli Stati Uniti, in Mississippi, eh, fu una storia famosissima, poi ne è stato tratto a a parte ovviamente eh, tanti resoconti giornalistici, libri eccetera ma anche un film molto famoso, Mississippi Burning è una storia che ancora non è stata conclusa, che nel 2015 eh, 2016 hanno, eh, hanno chiuso senza una verità vera, ufficiale senza capire esattamente per esempio chi ha ucciso eh, quei ragazzi l'altro luogo simbolo secondo me è Allentown eh, che è in Pennsylvania, è, questo, è questa mh, grande periferia industriale eh, ormai in pieno declino, hanno chiuso le industrie eh, ci sono migliaia di disoccupati ed è il luogo dove eh, negli ultimi anni c'è stata una vera e propria epidemia di morti per eroina anche lì vado e incontro un padre che ha perso eh, la figlia e poi eh, per finire Wicita. Wichita è in, in, in, nel, nel, nel centro del paese ed è il luogo dove eh, da almeno 20 anni è in corso una vera e propria guerra eh, sul, sull'aborto, hanno ucciso un dottore, George Tiller è un famoso eh, episodio di Cronaca degli ultimi eh, anni e lì infuria veramente da anni la battaglia eh, contro eh, l'aborto e infine poi eh, l'ultimo racconto l'ultima storia è una storia di una settimana dieci giorni passati a new york nell'estate del eh, 2016 eh, c'era tutta la questione dei matrimoni dell'adozione gay ma io racconto come una, una pillola il truvade come una, una profilassi la prep che eh, permette in qualche modo di limitare eh, una pillola che limita il, la, la, la possibilità di eh, prendersi di diventare sieropositivi, ecco come una pillola eh, cambia, cambia l'affettività, cambia gli stili di vita, cambia il, il, il, il modo di far sesso e quindi la vita della comunità gay a eh, New York e in tutti gli Stati Uniti. Diciamo questo, quindi queste sono le storie, e l'approccio è un approccio soprattutto di racconto, è eh, un approccio che eh, racconta le storie, quindi il reportage attraverso poi gli strumenti della. La narrativa, Quindi ci sono molti dialoghi, eh, ci sono le mie reazioni a questi personaggi, ci sono davvero eh, le storie. Quindi diciamo il, lo stile è davvero quello del, almeno il tentativo che ho fatto, del reportage narrativo, cioè della narrazione dal vivo di, questi, di queste vicende, di questi personaggi.